oggi Piazza Dante è una piazza importantissima un momento sindacale veramente della massima importanza sì, oggi è un momento di informazione per la popolazione di Napoli. Stiamo facendo un giro in tutta Italia, nelle varie piazze delle, dei più grossi centri metropolitani, per informare le persone su quello che sta accadendo, sulle restrizioni della libertà, sulle restrizioni della libertà costituzionale, qual? quelle di circolazione, di espressione e quelle anche di manifestare, perché in taluni casi abbiamo avuto anche problemi nel manifestare. Cioè qua, siamo in compagnia di… Professore Guido Cappelli, docente universitario, professore, cosa la spinge questa sera ad essere relatori in questo evento importantissimo sindacale, ma non solo? necessità di testimoniare il malessere. La preoccupazione è che un settore meno minoritario di quanto si voglia credere, del mondo della cultura, sta nutrendo per la situazione che si avviene a creare, che è chiaramente una situazione autoritaria e se non addirittura è totalitaria. Non allora, ma ci sono delle se le soluzioni le fac... se sì me ne accenni qualcuna ci sono soluzioni scusa? se sì me ne accenni qualcuna ma io credo che, guarda, che di soluzioni è difficile parlare veramente sarebbe poco realistico prospettare soluzioni chiare e, e veloci io credo che la soluzione è questa cioè è il la piazza. non solo la piazza cioè la mobilitazione a tutti i livelli quindi sia giuridica sia di piazza, sia politica è nel tentativo di smuovere la situazione. È anche vero che io ritengo che certe battaglie non, eh, non si fanno solo per vincerle nell'immediato, ma anche per lasciare una testimonianza anche per il futuro. Bene, allora sul comparto appunto è, è utile spendere qualche parola perché la scuola dopo il comparto sanità è stata quella sotto attacco del governo con una serie di eh, misure che non tanto puntano alla sicurezza del delle scuole quando invece a creare discriminazione. Quindi il luogo per eccellenza dell'inclusione si sta trasformando nel luogo dell'esclusione. Si stanno verificando in redazione arrivano telefonate ma anche email di iniziative sconsiderate al limite dello spregiudicato di alcuni dirigenti scolastici che pretendono addirittura la vaccinazione non solo degli alunni ma anche dei genitori. Sì, eh, in effetti nonostante le rassicurazioni che ci sono arrivate anche dal garante della privacy stiamo assistendo a una serie di segnalazioni da parte dei docenti che anche nelle ore che non sono in servizio, addirittura nei giorni festivi, eh, vedono arrivare le richieste dei dirigenti che pretendono di sapere qual è la loro condizione sanitaria, quindi un incrocio di dati che non dovrebbe essere già nella loro disponibilità, ma l'assurda richiesta poi è appunto di avere il tampone anche nei giorni in cui non si è in servizio. Qual è l'atteggiamento del rispetto a queste problematiche l'atteggiamento è quello di dura protesta su questi provvedimenti e soprattutto di dare l'assistenza necessaria ai genitori a docenti, a personale a chiunque avesse bisogno di avere un supporto legale in questi soprusi. allora io ritengo che c'è una responsabilità una responsabilità che non è stata individuata o non è stata fotografata, la vera responsabilità del primo tempo e quindi quella grande esplosione di, di moria italiana, 100 morti, più di 100.000 morti, è il secondo tempo l'assenza completa della medicina territoriale. Partiamo da due componenti, una è quella che appartiene a una situazione epidemica, epidemica non c'è epidemia al mondo, io sono un epidemiologo, che non, abbia, non sia stata come dice, aggredita e verificata dalla medicina territoriale quando manca la medicina territoriale le epidemie esplodono inevitabilmente perché in ospedale si ci va solo quando si è complicati io da marzo dell'anno scorso e sto sottoscrivendo questa realtà la responsabilità dei morti in Italia appartiene ai medici di territorio ai medici di base perché arrivare sul, sul, sull'ammalato ai primi giorni significa risolvere il problema sicuramente e non far complicare la persona se eh, la gestione centrale mi annuncia eh, in maniera drammatica che eh, il paziente con la febbre virale debba prendere la tachipirina e deve stare in attesa stiamo parlando della tachipirina che è, un, è il paracetamolo no? che eh, praticamente è un ossidante che blocca il glutatione che manca a fare apposta il veicolatore dei, degli anticorpi quindi immaginate poi del cortene, cortison, nessuno è potuto scampare a una polmonite interstiziale. Questo è il primo tempo, quindi responsabilità dei signori. Secondo tempo l'aria praticamente vaccinale e l'aria vac vaccinale significa poi imporre il green pass, imporre una situazione che io non ho mai visto in nessuna parte del mondo. Siamo in un momento storico in cui inevitabilmente siamo diventate dei, dei lobotomizzati. Da Veronica Veronica la domanda l'abbiamo più o meno detta a telecamere spente, come stai vivendo questo momento? Allora, io personalmente la sto vivendo male a causa del fatto che sono ancora indecisa, non sono sicura di voler fare o non fare questo vaccino e soprattutto non sono sicura di volerlo poterlo fare adesso, però questa cosa mi ostacola molto nel riprendere mano la mia carriera universitaria perché fare il vaccino in questo questo momento comporterebbe prima di tutto un viaggio per tornare nella mia regione di residenza che mi verrebbe a costare. dove sei? Sono residente in Abruzzo e studio qui a Napoli e il viaggio per tornare al mio paese di residenza per fare il vaccino mi verrebbe a costare quanto il mio stipendio settimanale. E anche attendere la data stessa del vaccino comporterebbe il fatto che finché non mi danno questa data io sarò in possibilità da dare esame in presenza, accedere a una a qualsiasi struttura universitaria come la segreteria non trovo concepibile che ci viene permesso di assembrarci nelle piazze il sabato sera sarei tutti attaccati però non posso fare la fila alla segreteria con la mascherina mh, sulla faccia di, di, distanziandomi dalle altre persone Sì, eh, il problema principale secondo noi studenti contrario al Green Pass e non alla vaccinazione ma al Green Pass è il clima di discriminazione che si sta creando non solo nella società civile ma eh, nel nostro caso specifico nelle università, gli studenti non possono entrare, non possono seguire oppure sono costretti a seguire a distanza e questa cosa è contraria alla Costituzione che tutela il diritto allo studio, tutela il diritto a noi studenti ma anche alla libertà di scelta, alle libertà individuali, l'articolo 32 è chiarissimo su questo certo e quindi una parte di noi studenti, studenti si sta organizzando per manifestare ovviamente in forma pacifica, autorizzata e quant'altro eh, ci dobbiamo dirlo non contro la scienza, non contro i vaccini, ma contro una norma coercitiva, una norma è una norma che è di carattere politico, non sanitario, e questo non lo diciamo noi, ma gli stessi medici e i stessi media.